e assunzioni 2022 con i dati IMSS aumento del 37% rispetto al 2021 l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda la disability card dall'IMS novità e semplificazioni per fare la richiesta infine un'occhiata alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it partiamo subito dal super bonus come calcolare il saldo del 30% fa il punto Anna Maria D'Andrea sul Superbonus si avvicina alla scadenza del 30 settembre 2022 prevista per le unifamiliari. Entro questo termine dovrà essere raggiunto un SAL pari al 30% dell'intervento complessivo. Come calcolare la percentuale eseguita? Le istruzioni e la normativa di riferimento sono riportate all'interno dell'articolo. Per quanto riguarda il Superbonus si avvicina quindi il termine per calcolare il raggiungimento del SAL del 30%. Per chi è in corso lavori su abitazioni unifamiliari, solo il perfezionamento del 30% dell'intervento in programma entro la scadenza del 30 settembre consente di beneficiare del super bonus per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022. La verifica e il calcolo del SAL assume quindi rilevanza centrale nell'ambito delle agevolazioni edilizie ed è bene soffermarsi sulle istruzioni e sulla normativa di riferimento alla luce delle ultime novità che sono state introdotte dal decreto aiuti numero 50 del 2022. I dettagli sono all'interno dell'articolo. Proseguiamo con i contratti di sviluppo dal mese. Due nuovi decreti in arrivo per i progetti green. Sono oltre 100 i progetti a cui saranno destinati 2 miliardi di euro, 1,5 miliardi di euro riguarda i contratti di sviluppo e 500 milioni di euro invece sono per il rilancio industriale. Si attende la pubblicazione in gazzetta ufficiale, attualmente i decreti sono al vaglio della Corte dei Conti, i dettagli anche in questo caso sono all'interno dell'articolo che riporta anche le dichiarazioni del Ministro Giorgetti. In tema di assunzioni 2022 arrivano i dati IMSS, aumento del 37% rispetto al 2021 2021, per quanto riguarda le assunzioni 2022, stando ai dati aggiornati a maggio, sono il 37% in più rispetto all'anno precedente. La fotografia è nei dati dell'Inps, diffusi con il comunicato stampa del 25 agosto 2022. Sono aumentate anche le cessazioni per tutte le tipologie contrattuali. Nel complesso, nell'ultimo anno, sono 797.000 i lavoratori in più. E, eh, I dettagli anche in questo caso sono all'interno dell'articolo che riporta alcune tabelle con le percentuali d'aumento suddivise per la tipologia contrattuale Passiamo alla Disability Card dall'Inps, novità e semplificazioni per fare richiesta, fa il punto Anna Maria D'Andrea sulla Disability Card L'Inps semplifica le procedure per fare richiesta e per il rilascio della carta europea tra le novità, le funzionalità legate all'inserimento della foto personale e del monitoraggio della domanda presentata. I dettagli sono nel comunicato del 25 agosto 2022 che appunto annuncia le novità e rende note le nuove modalità semplificate previste per le procedure collegate alla domanda di rilascio della disability card l'utente potrà caricare e modificare autonomamente la foto allegata e il servizio IMS dedicato permette anche di tenere traccia dei tentativi di domanda dell'utente passiamo infine alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it che apre sul bonus 200 euro in arrivo per autonomi e partite IVA come presentare domanda nell'articolo di Alessia Consonato e poi i numeri del giorno 60 che riguardano i certificati di malattia per quanto riguarda il covid che sono cresciuti rispetto allo scorso anno tenendo in considerazione i primi sei mesi e poi 11,7 che invece è il numero in percentuale dei working poor ossia chi lavora in difficoltà. L'articolo che vi segnaliamo quest'oggi riguarda il tema ancora una volta dell'energia, gas, un nuovo decreto con aiuti a imprese e famiglie per abbassare le bollette. È di Enrico Marro e eh, fa il punto su quelle che sono poi le difficoltà a livello energetico per i principali paesi europei e le dichiarazioni della vice ministra dell'economia Laura Castelli che fa sapere che ci sono i margini per un nuovo intervento per calmirare gli effetti del prezzo del gas